Il corso Bintubar è uno dei corsi più importanti dell'Accademia. Eh, si divide in due parti, di processi di lavorazione. La lavorazione del cioccolato viene fatta prima eh, qui in Loco, in Perù, dove mi trovo io adesso di fianco a questa splendida pianta di cacao criollo. Le prime fasi di lavorazione vengono fatte in Loco perché la cabossa è un prodotto fresco, quindi viene fatta qui la fermentazione, l'essiccazione e poi arrivano le nostre fave di cacao in, in Italia, in questo caso dove noi affrontiamo la parte della tostatura che è una fase importantissima per avere il sapore del cioccolato che vogliamo noi e le altre elaborazioni sono la raffinazione, il concaggio che potete affrontare appunto anche nel nostro corso in Accademia e poi andremo ad aggiungerci le varie tipologie di zucchero in varie percentuali per avere le, le, delle, dei gusti di cioccolato e delle tavolette diverse. È un corso bellissimo, è un corso che ti fa scoprire un sacco di cose e, e venite a provarlo, venite a farlo perché veramente vi apre un mondo sul, sulla storia del cioccolato.